Posti tanto, ma trovi delle differenze di in interazioni e sei in preda allo sconforto. Ecco come capire a che ora postare. Prima di tutto, entra in Instagram e clicca su Insight. Poi cambia da 7 giorni a ultimi 30 giorni e aggiorna. Se clicchi su account raggiunti noterai quali persone ti seguono, uomo e donna e quanti tuoi follower e non follower. Torna indietro, clicca su account coinvolti, controlla le interazioni, devono crescere, quindi tienili sempre monitorati, mi raccomando. Torna indietro e clicca su numero totale di follower, dove aumentano e diminuiscono. È fisiologico, non preoccuparti. Qui scendi in fondo su periodi di maggiore attività, controlla il flusso più alto. Nel mio caso è ore 18 ogni giorno. Bene, questo è il mio miglior orario per postare. Significa che il mio pubblico apprezza quell'orario Questo è quello che dovrai fare anche tu Una volta individuato l'orario Spero di esserti stato utile Salvalo per rivederlo perché è abbastanza lunghino Metti un mi piace, fai un tap tap E seguimi per le altre tips Ciao